Giovanni Codamer di Katanakà, a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Ciao Giovanni, ti chiedo un commento a margine dell'evento. Direi molto molto interessante, tempi rapidi, un sacco di argomenti legati al, al mercato in generale, quindi insomma all'esperienza di mercato in generale eh, e poi con un orientamento più specialistico sul discorso real estate eh, molto, molto interessante, un sacco di spunti, un sacco di idee per partire alla grande col 2019 eh, Oggi sono emerse più volte da vari interventi eh, espressioni legate all'attenzione del cliente, eh, più volte se ne è parlato, il sistema diciamo, commerciale quindi ehm, per gli agenti immobiliari è focalizzato sul cliente e venditore, quindi tutta pubblicità che gira intorno alla vendita di casa, il cliente acquirente magari un po' trascurato. Tu ti occupi di profilazione del cliente acquirente e sintetizzaci in un minuto eh, il tuo intervento di oggi. Ma allora sì, il cliente deve essere messo al centro dell'attenzione necessariamente per continuare a eh, sopravvivere in questo mercato che è sempre più esigente. Eh, bisogna quindi staccarsi dall'idea di prodotto e focalizzarsi sull'esperienza del cliente. Nel settore immobiliare ovviamente il prodotto ha un'importanza fondamentale perché la casa è unica e quindi è necessario intervenire studiando i dati, analizzando le esperienze dei clienti nel, nel, nella fase decisionale, ovvero da quando il cliente approccia il mercato, solitamente dal web, fino a quando si, si arriva poi alla conclusione del contratto. Questo è un po' diciamo, il, il mood di Katana K. Ecco, La proposta di Katana K per l'agente immobiliare è? Eh, smettila di essere un venditore, diventa un consulente personale che non è neanche un consulente immobiliare, ma un consulente personale, perché deve trasmettere quel concetto di fiducia, di trasparenza, che, per, che consente a chi cerca casa di affidarsi eh, in tutto e per tutto al professionista per risolvere il suo problema. Grazie a Giovanni Codamer di Cattaraca.